Oggi faremo la cosa più top del web. Spaccare cose. Spaccare cose! Yeah! yeah! Pressa idraulica. Vecchio cellulare gentilmente concesso da Albain. Avviso di non provarci a casa. Ora basta chiacchiere. È il momento di... Spaccare um, co... Il microprocessore mi serve per un'invenzione. Eh, scusa, eh? Eh, Grazie. Pressa idraulica. Macchina fotografica che scossa non usa da anni Avviso lampeggiante E ora... Fermo! Um, ripensandoci, il vintage sta tornando di moda Guardate i miei video! Pressa! Brutto vaso trovato qui per terra, scritta! E ora, finalmente... Ecco dove tu che nel tempo della tua vita trascorsa hai certamente custodito ceneri di uomini mirabili, di grandi poeti, di animi tormentati e cuori spezzati dalla durezza della vita. Oh. Una noce di cocco. Lo so, però almeno finalmente nessuno... E per oggi è tutto. Stupida pressa! Ah! Mi sa che è rotto! È rotto! video, Qui per iscrivervi al canale, là per attivare le notifiche. Iscrivetevi se volete un altro Spaccare cose sballoso.